Il coronavirus ha sconvolto le nostre vite e le società globali. Un'Italia zona protetta. Le conseguenze saranno lunghe e dobbiamo ancora comprenderle. Molte famiglie, i prima del loro tempo. equilibri geopolitici in rapida ridefinizione, all'impatto economico devastante su ampie fasce di popolazione, dalla nuova consapevolezza per il modo in cui abitiamo il pianeta e viviamo le città, all'impatto dell'accelerazione digitale su lavoro, cultura, informazione e scuola, fino alle ripercussioni sulla famiglia e sugli equilibri di genere. Dal 30 ottobre al 1 novembre, a Modena e in streaming, il mondo dopo la fine del mondo per ragionare sugli scenari che ci aspettano e su quello che è già cambiato.